Siamo agli sgoccioli, come si diceva, dell'estate, magari avete fatto un po' di bagordi, avete esagerato con l'alimentazione, avete fatto poca attività fisica. Allora io saluto e ringrazio il dottor Ferdinando Pivetta, ergonomo posturale, ben ritrovato innanzitutto. Eh, buonasera a tutti. Allora, che attività fare dopo l'estate? Perché si sa bene che l'estate è tempo di vacanze, però si tende magari a esagerare, non si tiene conto magari eh, di qualche birra in più che si beve, di qualche superalcolico, magari chi frequenta eh, gli American Bar, eh, di qualche bicchiere di vino, di qualche buona costata, lombata, pesce, no? Lo mettiamo tutto sul piatto, però alla fine uno deve fare sempre i conti con la bilancia e con il benessere no? eh, della salute. Beh, allora eh, direi intanto, vabbè, è normale che durante l'estate uno si abbia, abbia un po' di, di come dire... Si lasci un po' andare, non più di tanto, ma un pochino è necessario. E direi che per cominciare le attività, quelle che sono più vicine all'essere umano, sono quelle attività naturali. Bisognerebbe distinguere però tra le fasce d'età. Per esempio nei bambini, soprattutto in questo periodo comincia la scuola, cominciano anche le attività fisiche. Sarebbe bene pensare per i bambini di fare delle attività fisiche che non siano sempre le solite, cioè la specializzazione precoce. Negli sport è stato già provato che non è una cosa utile. Quindi nei bambini se un anno fanno uno sport, l'anno successivo ne faranno un altro, cercando di arrivare verso l'età dei 10-12 anni di aver fatto più sport, in modo da avere un bagaglio motorio molto ampio. Così in futuro non solo saranno degli esseri viventi con meno problemi, ma soprattutto potranno essere dei futuri atleti in qualsiasi tipo di sport, perché avranno un bagaglio motorio grande a loro disposizione. Altra cosa invece riguarda le persone un po' più anziane. Le persone più anziane intanto bisogna ricordarsi che Durante l'estate soffriranno il caldo e quindi quando ripartono mh, durante l'autunno è bene che partino con una certa tranquillità. Vanno benissimo le attività ginniche, quelle che vengono chiamate la ginnastica dolce, perché l'anziano, la persona che ha una certa età che magari non è stato avezzo a fare attività nell'età giovanile per ovvi motivi, eh, è bene che mantengono quelle capacità che hanno senza, diciamo, peggiorare fondamentalmente. E quindi, le attività quali sono? Beh, il camminare, possibilmente su superfici naturali, quindi non la strada d'asfalto ma le stradine, perché in questo caso si mette in moto un meccanismo che riguarda sia l'attività muscolare ma anche la parte dell'equilibrio, quindi per noi esseri umani è fondamentale. C'è poi la parte dove camminando appunto su sassi, su terreni sconnessi, c'è l'imprevisto, quindi ci allena anche quando siamo in casa che se c'è un imprevisto il nostro cervello sa reagire in maniera veloce per non andare incontro a cadute, a tragiche cadute. Mentre per quanto riguarda diciamo, il, um, la parte che non è legata al camminare, una buona attività per le persone anziane è anche il ballo. Il ballo ci sono alcune componenti che sono legate non solo al movimento ma anche al, al ritmo, quindi al mantenere certi ritmi, a mantenere certe, certi movimenti, la memoria, perché bene avere degli schemi per ballare ben precisi, quindi questo è molto utile. Negli adulti invece ricordiamoci che quando ripartiamo l'attività muscolare eh, deve partire in una maniera un po' blanda. Se siamo stati fermi per 3-4 mesi, senza aver fatto quasi niente. Ricordiamoci che per avere un adattamento corretto la, la parte muscolare ci mette relativamente poco. Nel giro di un paio di settimane la parte muscolare è già pronta per fare attività di qualsiasi genere. Mentre la parte tendinea, le parti legamentose, quindi quei tessuti che sono, hanno bisogno di più tempo per potersi adattare, quindi diciamo che a pieno regime una persona che proviene da uno sport consolidato da tempo, ma che per qualche mese l'ha interrotto, diciamo che almeno un mese di adattamento serve, altrimenti andiamo incontro a fastidi tipo infiammazioni, questi fastidi che poi ci portiamo avanti nel tempo, perché ti, ti devi stare fermo, ti devi prendere un non mi sembra il caso. Queste sarebbero le regole di base. Poi. L'alimentazione ovviamente ci sta, un minimo di, di attenzione, ma fondamentalmente le cose sono... sono cioè noi abbiamo un'alimentazione abbastanza buona, diciamo, qua in Italia, quindi certo. non c'è ecco, molto da dire. Eh, dottore, avremo poi una nutrizionista, subito dopo di lei, eh, da Udine, che eh, colgo già l'occasione per ringraziare e per salutare, ma mm. che cosa della nostra alimentazione bisogna assolutamente... lei magari mi dirà, bisogna mangiare di tutto un po', eh, Ecco, però ci sono dei cibi secondo me che potrebbero essere tranquillamente eliminati da una dieta, o sbaglio? No, ci sono dei cibi che eliminati completamente, no. Però diciamo limitati molto, ecco. assolutamente sì. Ecco, per esempio, andrebbero limitati moltissimo gli zuccheri gli zuccheri, soprattutto gli zuccheri di, di, di tipo, lo zucchero in, in sé, ma uno dice, ma mangio, mangio la frutta, eh, ma neanche troppa frutta, Beh, la fa bene, zuccherina. Eh, c'è una parte zuccherina anche in, quella, in questo caso, eh, andrebbero eliminate poi quelle cose che sono legate ai fritti, eh, perché? Perché un'introduzione di grassi così enorme, cioè, una volta ogni tanto, ma una volta ogni tanto, ok. Una volta al mese? No, ogni due. Ecco, diciamo così, ecco, perché dai. poi se uno mette un fritto, poi magari accanto ci mette la bistecca panata, poi una volta fa il bacon con le uova, e insomma, e, tanto la faccio una volta al mese, alla fine va a finire che mangia un carico di, di grassi una volta a settimana, solo che cambia, varia il cibo, varia il piatto. Per cui io direi che eh, un po' di tutto va bene, è, è bene limitare però gli zuccheri e i carboidrati intesi non come la frutta, ma soprattutto i cereali. Eh, quegli amidi che non sembra ma insomma è meglio avere anche lì una regola, sono le, parlo dei legumi ma soprattutto quelle cose che sono assolutamente processate eh, perché mangiare un cibo ehm, che è ricco magari di amidi processato fa molto male, molto più male che invece mangiare un cibo che non è stato processato è naturale, cotto da noi quindi le cose che sono state confezionate che hanno dentro, noi leggiamo l'etichetta 20 ingredienti tra conservanti, coloranti e antiossidanti, oh, sì. ecco, quelli è meglio limitarli il più possibile, assolutamente. E eliminarli, quasi, dai, quasi. io, il qualche, eliminare, giustamente il dottore dice no, però bisogna veramente centellinare no, l'utilizzo di questi prodotti. Ferdinando Pivetta, Ergonomo Posturale, grazie, ci vedremo nei prossimi appuntamenti e anche per altre situazioni che ci interesseranno e ci potranno interessare da vicino. Grazie dottore. Grazie a voi, arrivederci.